Secondo te, posso avere un impianto stereo che suona da paura e mantenere un peso contenuto? L Officina del pilota, dinamicità di guida, auto, leggere, ho sempre battuto su sta cosa da quando ci conosciamo. Buon Natale nel frattempo, commentiamoci qui sotto facendoci gli auguri. Ma tornando a noi, sarà riuscito Alessandro Aceto di Passione Audio a rimanere nel peso contenuto di 20 kg? offrendo una qualità audio senza precedenti. Lo scopriamo in questo video, ma cosa scopriamo anche in questo video? L'artigianato, vedere nascere e crescere attraverso le abilità delle mani di alcuni personaggi Un progetto E quindi rimettiamo un attimo i piedi per terra oggi Visto che è Natale, sì, lo, sì la scanna È un diavolo incazzato nero Sì il bimbo minchia, sì le pop off, le, le, le, le stronzate di YouTube Italia che sta peggiorando un po' Ma va bene, non critico, osservo E quindi torniamo nel mondo reale e vi faccio vedere proprio come. Come questa persona con grande passione e un bello orecchio ha fatto sì che la mia mini suonasse da dio già suonava bene con lo scarico adesso pure dentro dai scherzo buona visione oh iscrivetevi al canale e attivate la campanella è gratis tutti sappiamo matteo quanto ci tiene la sua mini e quanto ci tiene al suono non tutti sanno che Matteo è un ingegnere del suono, ma lui è un perfezionista del suono. Quando si è rivolto a noi di Passione Audio ci ha chiesto due cose fondamentali. La prima, avere un suono equivalente a un concerto live, con un soundstage e una scena sonora perfetta. La seconda, è avere il bilanciamento dei pesi, non andare troppo su di peso per l'impianto stereo. E noi ci siamo prefissati un peso totale di 20 kg. Questa è stata... Una sfida per noi perché 20 kg totali sub kit a due vie twitter amplificatore cassa del sub e sorgente per questo abbiamo dovuto scegliere dei componenti ben precisi davanti abbiamo fatto un kit a due vie con il woofer della serie alessandro di passione audio e il twitter sempre della stessa serie il competition abbiamo optato per l'amplificatore argento 6 canali da dimensioni ridotte con dsp integrato che peserà circa un chilo e mezzo quindi siamo riusciti a contenere molto il peso e abbiamo messo nel bagagliaio realizzando un box ad hoc per lui un subwoofer da 25 cm è stato studiato tutto nella perfezione perché l'autovettura quando monta le camere per i suoi test driver o le sue uscite in montagna non gli dia fastidio nulla, quindi l'amplificatore è stato integrato nel pavimento dell'auto andando a filo con la moquette. Tagliamo qui e tiriamo la finestra qui e qui mettiamo l'amplificatore. Il subwoofer è stato studiato per rimanere sotto una certa altezza in maniera che la camera posteriore montata sull'unotto non dia più problemi. pensato, ma con un impianto stereo da paura come questo aumenterò il peso della macchina? Beh, allora, 3 kg li ho già persi, i sedili posteriori li ho levati, il cielo non c'è più con i 20 kg, da boh che se ne sono nati. Qui entra in gioco il signor Alessandro che ci farà vedere come insonorizzare i pannelli per farli suonare bene rimanendo in un peso contenuto e garantendo una qualità audio senza precedenti questo è il pannello che abbiamo insonorizzato come avevo detto per le vibrazioni e eh, applicando questo più il poli che è leggerissimo Con cui abbiamo sostituito l'originale, abbiamo contenuto il peso abbiamo spostato l'altoparlante sulla struttura di lamiera che è stata insonorizzata ma non abbiamo più l'altoparlante che suona su questa plastica e di conseguenza adesso abbiamo la porta insonorizzata, la cartella della porta, e questo fa sì che il suono non si disperda dentro, ma abbia solo un centro di emissione. Meno vibrazioni abbiamo meglio è. Sempre. Sì, sempre. Dico, gli interni sono migliorati. A livello acustico adesso. adesso ne parliamo, ma insomma è proprio più bella dentro. Molto. Madre! upgrade sulla mini ne abbiamo fatti tanti insieme mi avete seguito fin dall'inizio quando spesi 1950 euro per acquistare questa hatchback dalla trazione anteriore pepatissima che ci ha dato tante soddisfazioni ci ha fatto anche tribolare un po' però torno a dire che è una macchina che devi avere in garage i prezzi sono saliti un pochino negli ultimi tre anni ma rimangono sempre accessibili ma come rapporto di prestazioni e, e... E, e gioia piacere di guida è al top per andare uno step sopra ci vuole una macchina molto più costosa ovviamente tutto made in Italy i componenti montati nella mini firmati da Alessandro addirittura sono eccezionali il sub pesa 4 kg dentro a quel box di legno ho detto dio mi viene l'ansia peserà un botto il box l'abbiamo studiato apposta per te quindi il box lo faremo con delle parti in legno in multistrato molto leggero, e mm. useremo delle parti in, in vetro resina, in maniera di essere resistente, ma leggero. Okay. Quindi, io penso che eh, con l'utilizzo del plug and play, come dicevamo prima, mh, un paio di cavi. Tutto quanto staremo intorno ai 20 kg. Ah si? Sì? 20 kg di è impianto con l'insonorizzazione. Oddio, aspetta, detta così, ah, non certo. aspetta. Io nella tua auto inizialmente avevo pensato di, di mettere un bull pack da 30 kg, poi. Quindi, che, in azienda che, da noi, che, che non è una bella no, cosa, in azienda da noi okay. ci siamo conf confrontati e abbiamo pensato, abbiamo calcolato quali sono le parti, diciamo, nevralgiche della porta della, della Mini. Quindi andremo a fare dei, dei rinforzi con questo prodotto ma non con il foglio intero andremo nei, ah, okay. negli strati questo è un foglio di betume e alluminio da un millimetro e mezzo sì. super light sono intervenuto sui punti dove bussando così mm -hmm. sentivo che emetteva vibrazione cosa per la tua auto abbiamo dovuto rispettare quello che ci siamo detto dei, dei 20 kg totali, totali. totali che dobbiamo aggiungere ma più che altro, quando fai questo lavoro di insonorizzazione alle portiere di una, una macchina di un appassionato audiofilo, sì. non si fa questo lavoro, si prende mm. direttamente a bondi mm. e Chiaro. vai. Quindi non sai in realtà dove tu risuona, copri tutto e basta. Certo. E invece così, invece, si in nel punto così siamo dovuti intervenire, bravo. Nel punto giusto. Noi useremo un foglio a porta, non di più. Andremo nei punti dove serve Quindi dietro al woofer Dove sta la maniglia Dove stanno le giunzioni A rinforzare Migliora tanto il suono Migliora video. tantissimo Migliora tantissimo Perché tante volte Quello che tu senti Distorcere in un impianto audio sì. Non sì. è il woofer che suona male Ma è una lamiera che entra in risonanza certo. Quando abbiamo visto la Mini l'altra volta Ho notato Senza levar nulla a quella sorgente Ma sì. è un Vabbè, po' datata vai. Mazza Allora io ho ho contattato i miei amici della MPA, MPA il distributore che Pioneer, fai, e Ti mi hanno omaggia, omaggiato per te, questo regalo di Pioneer, per Ci te. Sono, sono di questa sorgente Android Auto, CarPlay, eh, c'è il navigatore, eh, senti Spotify, dal cellulare, c'è il CD... E... Ho trovato il modo per far guidare la mia, e mia moglie con questo Whatsapp, ti chiama, ti chiama qualche estendista, qualcosa, ti arriva al Whatsapp direttamente qua, alla moglie di spezza le gambine fighissimo, fighissimo Questo è veramente figo Sì, confermo, poi con l'utilizzo del plug and play, se volessimo staccare senza troppo sbatti il sub messo lì dietro È un attimo, veramente, vogliamo fare il test drive a fuoco della vita? togliamo quell'extra peso, così. Abbiamo poi posizionato il sub, messo su degli strap, fermato con delle staffe, ricoperta dalla moquette, fatto tutto un lavoro di fino e abbiamo acceso. Un impianto che suona da paura. Questo è il tweeter sinistro, quello destro, woofer sinistro, woofer destro e diamo i tagli di frequenza. Sì, Mettiamo dei tagli base. Mettiamo 3000, 3000. 5. Tanto questa è la prima accensione Dopo un po' di ore di rotaggio Dobbiamo fare il, eh, la taratura il primo step della taratura definitiva I woofer abbiamo fatto 80 Hz, eh, 3000 Hz Apertura e chiusura I pass 80, low pass 3000 I twitter abbiamo fatto 3500 i pass Vabbè, alto a 20.000 E il sub abbiamo chiuso a 80 Hz Quindi diciamo questa è la prima... Taratura per far sciogliere i prodotti, abbiamo bisogno di una ventina di ore, e poi faremo la taratura con l'RTA, col microfono e tutto quanto. Adesso diamo un, diamo un po' di ritardo temporale per sentire la voce al centro del cruscotto. Bomba, che bomba, quanto è bello! vedere gli artigiani lavorare e anche quanto è bello sapere che questi prodotti sono tutti made in Italy. Amici, grazie di essere arrivati fin qui. Ringrazio anche Passione Audio, Alessandro Aceto, per questo impianto stereo strepitoso per la mini. Che regalo di Natale! Voi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e commentate qui sotto. Noi ci vediamo nella prossima puntata, ancora buon Natale a tutti e anche buon anno. Ciao!